Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Scarlatto. Io sono GlacialSphere e in questo video andremo a catturare il Pokémon leggendario Wokien o Woocian. Insomma, ditemi come si pronuncia nei commenti. Detto ciò, quindi noi siamo qui davanti al suo altare, come vedete, davanti al suo, alla sua grotta, diciamo, al suo alla sua prigione, forse. Che dobbiamo appunto aprire. Per aprirla dobbiamo prendere tutti gli otto i paletti viola che si trovano nella regione sud di paldea per farlo vi ho preparato e realizzato come anche per il video appunto sul pesciolino di fuoco un breve montaggio in cui vi faccio vedere dove sono tutti i paletti quindi se ne avete bisogno ora partirà un montaggio in cui appunto vi faccio vedere tutti i paletti viola che vi servono Bene, dopo, è, dopo aver preso quindi tutti i paletti, dirigiamoci qui. Vi ricordo come sempre di eh, disattivare il, il salvataggio automatico, altrimenti nel caso in cui il, il buon Pokémon leggendario dovesse morire, il gioco salverà automaticamente appena dopo la battaglia e non sarà più possibile ovviamente ricaricare il salvataggio. Ecco qua, il salvataggio automatico? No, mettete no E come sempre vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace al video, di commentare Facendomi sapere chi tra questi leggendari è il vostro preferito E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti Vai, andiamo Oltre che ovviamente condividere questo video a tutte le persone che potrebbero trovarlo utile Tocchiamo il santuario, una debole voce sentivamo Ok, vediamo un po' Rattolo, rattolo, rattolo, ok, stessa cosa del... Dell'altro Clang Vediamo un po' Di nuovo Grotta che a quanto pare crolla Ed esce questo Lumacone Che a me piace un casino Questo Lumacone Wokian Noi andiamo di Dutch Swoon Tipo Folletto Amuleto Nefasto Diminuisce l'abilità d'attacco dei nostri Pokémon L'ho letto bene Intanto ne andiamo di Leccata Perché tenteremo di paralizzarlo ovviamente Ripicca, Ok non dovrebbe farci molto Siamo di tipo folletto quindi siamo Ovviamente resistenti Brutto colpo questo va bene La soundtrack sembra leggermente diversa Da quella dell'altro leggendario Il tema è lo stesso Forse è un pochettino diverso Ecco, Catastrofe, sono andato ovviamente a leggere cosa fa dopo aver catturato il primo leggendario Dimezza i PS attuali del Pokémon su cui viene lanciata Quindi non potrà mai uccidere qualcuno, immagino Andiamo ancora di leccata Strano che non venga paralizzato Quanto ci vuole a paralizzare sto coso? Oh, detto fatto Perfetto Va bene, Gigassorbimento giga assorbimento mi ha ucciso, non c'è problema C'è alcun problema. Perché noi ora mandiamo miscarada. Tra l'altro è notte, quindi potremmo usare le Duskball, che sono molto, molto buone. Andiamo di lacerazione: un buon danno vigor. Colpo non dovrebbe farci molto, infatti, siamo di tipo erba noi. Altra lacerazione. Ecco ora non posso fargli un'altra perché entrerebbe in range di brutto colpo per punto Potrei fargli però Notte Sferza che dovrebbe essere Oddio no, gli farebbe comunque troppo male Cambiamo poco ma mandiamo qualcun altro per fargli un po' di dannettino mm... Manderei manderei Revavroom con bot in testa Non penso che lo uscida, sinceramente Andiamo a Revavroom. Comunque quel Pokémon Lumacone per un leggendario è un po' strano, però mi piace come, come design. Az, che botta ripicca, eh. Andiamo di botta in testa. Ok, perfetto, perfetto, danno perfetto. Ora tocca solo tirargli delle Dusk Ball. Vediamo quanto ci mettiamo a prenderlo, eh. Allora, dove sono le Scuro ball? Eccola qua. L Ho comprato un bel po' come vedete Vai Iniziamo E la prima è uscita subito Ok, teniamo davanti il Revavrum Così non si può rifullare troppo E eh, lui con questo giga assorbimento Effettivamente rompe le balle eh. Ci servirebbe un Pokémon con un anticura Sarebbe l'ideale Az di poco Speriamo che non continui a fare giga gioco assorbimento, buona la paralisi. Ecco se voi volete essere davvero mega efficienti prendetevi anche un Pokémon che possa diminuire la precisione del Pokémon avversario. Spammatele fino a che ha meno 6 di precisione così non attaccherà più. Tra la paralisi e il meno 6 di precisione attaccherà forse una volta su 20. Andiamo ancora a Discourable. Comunque il catch rate di questi Pokémon è davvero basso, eh. C'è anche l'altro Pokémon che abbiamo avuto per l'appunto, che abbiamo catturato nel, nello scorso video. Uh, Kiyu, mi sembra si chiami. Il leggendario, il pesciolino, insomma. Ci abbiamo messo davvero tanto a prenderlo. Questo invece, dai, ce l'ho cavata un po' meglio. Anche perché è notte e le scuroball funzionano davvero bene. Perfetto, abbiamo preso quindi anche Wokian. Vediamo cosa dice su suo Pokédex. Prese vita quando delle foglie secche si unirono all'astio di una persona punita per aver scritto le malefatte di un re su, del, su delle tavolette di legno. Eh, interessante, peccato che non abbiamo mai sentito parlare né di un re, né di tavolette di legno su cui sono scritte delle malefatte. Sarebbe una allore interessante se ci fosse della lore da, ri, da ricostruire o da vedere. Allora, vediamo le info di Wokianne. Ecco, immagino che sia un Pokémon tancoso, no? Avrà la difesa alta. Ok, no, in realtà difesa difesa, difesa speciale non sono bassissime. Però è più in difesa speciale lui. Contando che ha pure la natura che gliela diminuisce, è sicuramente più in difesa speciale. Ed è eh, non è male comunque. L'attacco degli altri Pokémon viene indebolito: l'amuleto nefasto, la sua abilità, dal potere delle tavolette che richiamano le disgrazie. Ovviamente anche lui ha come mossa catastrofe. Bisognerà capire come sono legati questi quattro leggendari l'uno all'altro. Per adesso, Woken ce l'abbiamo. E abbiamo anche Kyu, ora ve lo faccio vedere. Vabbè, lo vedete già da lì dal Pokédex. Vediamo un po'. Andiamo, ovviamente a salvare subito, dato che il salvataggio non è automatico. Quindi salviamo noi dopo aver catturato Woken. E vorrei andare un attimo nel box ecco fatto e andiamo a metterlo al suo posto 393 quindi qua ce ne mancano due che saranno questi due qui in mezzo che prenderemo nei prossimi video quindi non perdetevi io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Uh, questi leggendari in particolare di Wokien. se vi piace come design, se vi piace come da usare eccetera E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video